Allora, salve a tutti un'altra volta, ecco un altro video di sostegno, un video che vi mando per sostenere quella che a tutti gli effetti bisogna riconoscere è diventata una, una guerra. Una guerra spirituale, una guerra combattuta per lo più spiritualmente, anche se attraverso la materia, ma per lo più spiritualmente, ma di fatto è, è, ci troviamo in una guerra. Ma ci troviamo anche in un frangente particolare, che è il taglio che voglio dare a questo video, di lì è il, il titolo che metterò. Eh, noi siamo in uno specifico, una specifica riedizione della nostra storia, che è il tanto eh, conosciuto e studiato a scuola risorgimento noi siamo nel risorgimento dovete cominciare a ragionare come ragionava mazzini come ragionava la giovine italia come ragionavano i carbonari come ragionavano i carbonari che erano occupati da forze esterne. Noi siamo letteralmente occupati da forze esterne e se conoscete un pochino la storia d'Italia sapete che accanto a un movimento eh, di, di unione italiana c'era tanta tanta forse la maggior parte della popolazione che era assolutamente tentava solo la sopravvivenza e seguiva la scia eh, chi per interessi economici e chi per semplice incapacità di vedere E questo è esattamente quello che sta succedendo adesso noi siamo nel risorgimento ma io gli voglio dare un nome diverso perché se all'epoca ancora non eravamo raggiunti non avevamo, non avevamo raggiunto l'apice del maschile e quindi risorgimento eh, adesso invece sta eh, eh, al momento del, della rinascita del femminile, quindi io invece che risorgimento la voglio chiamare risorgenza, noi siamo nella risorgenza. Siamo nella risorgenza, noi siamo eh, combattenti della risorgenza, di questa risorgenza spirituale che eh, ci chiede veramente di impegnarci con tutte le nostre forze. È importante che capiamo questo perché, come ho detto nell'altro video, questo ridimensiona anche tutte le nostre aspettative, il momento in cui si sta in tempi eh, così straordinari ma allo stesso tempo anche provanti che ci mettono alla prova è chiaro che le nostre anche pretese di normalità devono, devono abbassarsi e devono cambiare No? Dobbiamo eh, capire che è un tempo di carboneria, che è un tempo di risorgenza, eh, alias risorgimento, ve lo ricordo, e quindi bisogna agire in questo senso. Oggi in questo video io vi voglio delineare tre elementi fondamentali, che ritengo fondamentali, che dobbiamo tenere sempre presenti alla nostra mente, in modo da essere veramente saldi, forti e condurre il cambiamento in questo tempo. Il primo di tutti, e ve l'ho già accennato con altri video, è l'Unione non è il tempo per i separatismi non è il tempo per gli individualismi non è il tempo per rimanere da soli è fondamentale che voi agiate a tutti i livelli a livelli di eh, persone come me che hanno una certa influenza eh, sugli altri e a livelli di persone comuni ma cercate i vostri simili vi unite e cooperate collaborate con loro solo eh, l'esercizio della frequenza di persone che abbiano appunto la vostra stessa frequenza, quindi siano allineati alla vostra frequenza, potrà effettivamente continuare a nutrirvi, a nutrire questo cambiamento e a permettere il nascere di un'infinità di miracoli. Ma ci vuole questo atto fisico, fisico non sulle chat, non sui mezzi elettronici, quelli sono straordinari per essere ribaltati da chi eh, crede di usarli in un certo modo per creare connessioni, appuntamenti e comunicare informazioni ma poi ci vuole la frequenza fisica, quindi bisogna unirsi, vedersi, frequentarsi, è fondamentale che questa cosa si faccia, veramente fondamentale. Stiamo creando ci stanno una marea di reti sotterranee, eh, reti che si stanno attivando su tutti i campi. Che questi malandati, poveri, pupazzetti, eh, questi governicchianti eh, che stanno al di sopra di noi, eh, non riusciranno a fermare per qualunque esigenza che loro tentano di fermare. Quindi trasporti, lavoro, eh, ritroverete il vostro lavoro o, oppure soprattutto, cosa è meglio, ne troverete di nuovo migliori, perché l'economia, ricordatevelo, l'economia nasce dallo scambio, lo scambio nasce dalle comunità e non c'è comunità più forte di quella che ha dei, degli ideali comuni e noi abbiamo degli ideali fortissimi, la libertà del corpo, dell'anima e dello spirito quindi e questo ideale fortissimo ci rende comunità e se attiviamo concretamente usando i mezzi elettronici ma poi concretamente vedendoci e agendo le nostre reti le nostre reti sotterranee eh, soddisfa soddisfaceranno a qualsiasi nostro bisogno non ci sarà veramente nessun problema se ci attiveremo in questo senso chi non sa come fare eh, mi mandi messaggi eh, ci sono delle reti a cui io posso indirizzare ma se anche cercate tranquillamente su strumenti come telegram sotto la dicitura, sotto la dicitura eh, eh, che è legata alla nostra costituzione trovate tutto quello che vi serve tutto quello che vi serve e sono, eh, sono attività che vanno al rispetto della costituzione per cui sono inarrestabili no? Questo è il primo, unione, non rimanete soli, lo ribadisco, lo ribadisco, non rimanete soli. Il secondo, come si fa poi però, a un certo punto appunto, come si fanno a creare sia queste reti, sia a creare occasioni nuove, eccetera, cioè, ci vuole la creatività. Questo è l'altro aspetto della vostra vita che va incrementato e allenato, senza sosta. Ci sono una marea di modi per allenare la creatività, ma dovete cominciare a pensare che se prima la vostra vita scivolava su certi binari che erano quasi automatici, specialmente chi di voi aveva del, degli impieghi, dei lavori fissi eh, e quindi quella era una routine che si era creata. E poi la sua creatività magari si dedicava ad altro nel dopolavoro, nella cura dei figli e in tanti altri aspetti adesso invece è il tempo in cui come gli uomini liberi di una volta la creatività vostra si reimpegni a ricostruire la vostra vita ma eh, essere creativi non è una cosa così scontata, proprio perché siamo stati allenati per tanto tempo a non esserlo. Quindi essere creativi significa partorire idee straordinarie, originali, che riescono a beccare quel flusso e quella crepa all'interno del sistema che si sta tentando di creare, che permettono veramente la nostra, eh, non solo sopravvivenza, ma la nostra prosperità anche all'interno di questo sistema. Eh, allenare la creatività si può fare in tanti modi, eh, io stesso ne propongo di alcuni, ma li trovate, basta che vi muovete in giro e la cosa più importante che dovete capire è che la creatività fa parte di un pensiero che non è un pensiero maschile, non è un pensiero razionale, perché il pensiero maschile è quello che crea lo spazio per la creatività, cioè apre il varco per, con la sua forza, con la sua decisione, ma è il pensiero irrazionale, legato all'archetipo femminile che invece riesce a trovare soluzioni nuove quel pensiero laterale quel pensiero irrazionale va coltivato quindi qualsiasi attività irrazionale che voi possiate fare e qui sopra soprattutto io vi sottolineo ovviamente è il mio campo ma lo conosco bene per questo ve lo sottolineo è l'arte Qualsiasi aspetto artistico che voi possiate coltivare in questo momento alimenterà anche le soluzioni pratiche nella vita che vi permetteranno di sopravvivere e trovare appunto le strade per anche prosperare in questo momento e costruire cose nuove. Ma dovete allenare questa capacità dell'emisfero destro che corrisponde alla parte sinistra a creare soluzioni impensate, originali. E lo strumento migliore è l'arte ce ne sono tanti altri ma spesso rischiano di essere un ripiegamento cioè tentano con la razionalità di allenare la creatività ma questo è un controsenso un ossimoro eh, in definizione perché in realtà la creatività è legata all'emersione di un pensiero altro originale nuovo e per avere questo pensiero originale noi dobbiamo allenare veramente la la nostra irrazionalità e lo possiamo fare nella maniera migliore attraverso l'arte. Questa è la cosa che mi sento di suggerirvi di più. Accanto all'arte ci sta una cosa che è legata molto all'arte, che è il gioco. Sicuramente anche nel gioco, sebbene tutti i giochi abbiano le regole, quindi questo è un limite, eh, però all'interno di quelle regole eh, i giochi, in maniera diversa a seconda dei giochi, possono stimolare l'emersione di un pensiero laterale. Ma la cosa migliore rimane l'arte, perché supera anche le regole, perché cambia le regole, ne inventa ogni volta di nuovo. E non si fa certo fermare da nessun tipo di dogma e nessun tipo veramente di eh, concetto precostituito. Quindi frequentate l'arte non per essere necessariamente dei professionisti dell'arte, ma proprio per alimentare queste forze creative che vi permetteranno di trovare le soluzioni innovative che adesso vi servono. Quindi allenatevi, è una cosa concreta, non state solo lì a fare AUM o le vostre preghierine, che adesso parlano parleremo anche di queste che sono uno strumento che ha un suo senso anche potente ma non bastano ci vuole un allenamento al pensiero laterale al pensiero irrazionale e questo può essere fatto soprattutto attraverso la frequenza artistica ok quindi questo era il secondo punto la creatività terzo punto fondamentale io non ho messo i punti in ordine di importanza, eh? li ho messi solo così come sono venuti. Quindi il terzo punto è lo spirito. Mm? Noi stiamo combattendo per la libertà. La libertà è un concetto essenzialmente spirituale, non c'è nessun concetto più spirituale della libertà. Va assolutamente sostenuto il lavoro sullo spirito come si fa a sostenere il lavoro sullo spirito? ecco le pratiche sono tante non voglio dirvi io quale eh, frequentare sicuramente l'arte stessa ha una componente spirituale altissima ma ci sono tante pratiche che potete fare eh, dallo yoga alle varie discipline esoteriche, religiose e via dicendo ma non cadete nella trappola perché molte di queste discipline se da una parte saltano lo spirito come concetto poi pretendono di allenarlo attraverso la razionalità, quindi di grandi libri eh, con grosse eh, dissertazioni su cosa non è lo spirito, cos'è lo spirito, cos'è l'anima, cosa non è il corpo, cos'è quello... non vi serve questa roba qua, questo non è il momento adesso, se volete all'atere potete anche coltivare quella consapevolezza, ma la cosa più importante per allenare lo spirito è lo spirito stesso e come si frequenta questo spirito stesso? Ho detto ci sono tanti strumenti che Devono essere concreti, pratici. Uno degli strumenti che io voglio sottolineare perché quello che porto io eh, è la poesia. La poesia è un atto artistico spirituale straordinario, ma può essere anche la danza fatta in un certo modo, quindi sempre le attività artistiche fatte con questa attenzione allo spirito. Ma non c'è solo questo. Nello spi allo spirito è stato sempre eh, collegato una serie di consapevolezze. No? La consapevolezza spirituale è quella soprattutto che ci racconta ci dice che noi andiamo oltre la materia che la materia è una parte ma noi siamo fatti di qualcosa che trascende la materia e che sopravviverà alla fine del corpo e della materia e a proposito di questo vi voglio leggere un nostro riferimento spirituale perché è il riferimento occidentale e c'è tanto lì da prendere che è il nostro buon Gesù Joshua e, e, e, e guardiamo sentiamo che cosa dice allora eh, nel Vangelo di Matteo secondo Matteo eh, al versetto 10-28 dice e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l'anima temete piuttosto colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo nella Genna che sarebbe poi l'inferno sarebbe, sarebbe diciamo, la sofferenza eterna No? quindi Gesù dice attenzione non, non dovete avere paura di quelli che possono portarvi via il corpo perché la vostra anima è eterna abbiate paura invece di non coltivare l'anima perché questo significherà un ciclo di sofferenze infinito perché poi prima o poi il corpo sarà perso e se l'anima non ha fatto tutto quello che poteva fare sarà sottoposta a un altro giro di giostra e a tanti altri giri di giostra e perché farlo va bene tutto ma vogliamo crescere vogliamo vogliamo velocizzare la nostra crescita per godere sempre di più di questa infinita bellezza che ci è messa davanti e allora coltiviamo l'anima senza preoccuparci della fine del corpo questo ci dice il buon Gesù poi altro sempre sentite qua cosa dice invece perché chi sempre il Vangelo di Matteo perché chi vorrà o Marco forse, eh? non sono sicuro, però che, eh, nei Vangeli si ripetono questi elementi, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, vedete i nostri potenti, che pensano di avere il potere, credono di avere il potere perché hanno il potere fisico, no? guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. E che cosa potrebbe mai dare in cambio l'uomo per la propria anima? Nulla, nulla. Quindi che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. Perché chi vorrà salvare la propria vita, vedete la paura materialistica di perire di oggi, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà perché è una vita altra, eterna. Dobbiamo coltivare questo pensiero che è alla base del concetto spirituale, per non avere più paura. Non c'è nulla che ci possano fare che possa danneggiare la nostra anima se non noi stessi cedergliela. Per questo è importante che noi, di fronte a uno strumento come il marchio verde, ci ergiamo e diciamo no. Questo abominio della libertà e che va a discriminare gli esseri umani nei confronti di quella che è, lo che è garantita dalla stessa Costituzione, nell'articolo 3, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che possano discriminare un uomo dall'altro per motivi sociali, politici, economici, eccetera. Ecco, E invece i nostri governicchianti buffoni... Eh, pensano di poter emanare pseudo, leggine, eh, decretini, reggi che eh, portano le persone a essere discriminate. Noi dobbiamo dire no e non aver paura di dire no perché da quello verrà la rivoluzione della nostra vita e non aver paura anche di perdere la nostra vita perché da quello verrà l'evoluzione della nostra anima non abbiate paura non abbiate paura perché il mondo non è solo la materia è ben altro e ce lo dobbiamo ricordare ce lo dobbiamo ricordare con grande forza l'un l'altro noi stiamo eh, in questo momento di risorgenza, sta, stiamo compiendo un cambiamento per l'umanità tutta gigantesca, siamo degli eroi, siamo gli eroi della storia e dobbiamo continuare a dicerlo, continuare ad alimentare questa forza che va nell'oltre la materia, nell'oltre la vita. Allora, un altro elemento interessante che vorrei sottoporvi per quanto riguarda lo spirito è una cosa che si è persa l'abitudine di fare, ma che io consiglio a tutti di ricominciare a fare. Parlate con le entità, parlate, parlate con le entità proprio come se fossero degli esseri umani, parlate a Dio Padre, parlate alla Grande Madre, parlate loro, parlate, chiedete, interrogate, confessatevi non in senso eh, di sacramento ma in senso di eh, proprio parlare con la vostra anima a queste entità che sebbene siano ben oltre l'umano possono facilmente comprendere e dialogare con lui abbiate il coraggio di dire padre nostro abbiate il coraggio di dire madre mia madre nostra interrogatele chiedete affidatevi a loro Abbiate fede nella preghiera fatta in questo modo, fatta con l'anima la, presente, non come una reiterazione stupida e priva di senso, ma come un'anima un che parla davvero. Non abbiate paura. Non vi senti, cercate di non sentirvi come, dei, come vi hanno cercato di far sentire, no? dei, degli sciocchi perché parlano a qualcosa che non si vede, perché ciò che non si vede è ben più di ciò che si vede. Per cui veramente abbiate il coraggio di prendere il vostro cuore in mano e di parlare perché vi ascoltano. Vi ascoltano i trapassati, vi ascoltano le, queste grandi entità che sono dietro di noi e che ci stanno sempre accanto il padre è disgustato da quello che sta succedendo e la madre in questo momento sta riemergendo con una forza inarrestabile lei è l'irrazionale sacro lei è lo spirito e il padre è accanto perché vuole l'equilibrio vuole danzare con la madre non vuole questo abominio di archetipo maschile che, sta, che state vedendo tutti intorno a noi per cui abbiate il coraggio come un bimbo con veramente con la semplicità di un bambino e con le lacrime agli occhi se necessario, di interpellare queste grandi anime perché vi sarà risposto vi sarà risposto e a proposito di lacrime ricordatevi di allenare che la, la, la, la qualità spirituale più alta di tutte è la compassione l'ho già detto ma lo ripeto capirete le persone degne di in questo momento ispirarvi dalla capacità che hanno di compassione e voi stessi dovete allenare questo strumento, lo strumento che vi permette di sentire ciò che provano gli altri, di annullare questa distanza io-tu e di vibrare con l'altro, vibrare nella gioia, vibrare nel dolore, piangere per l'altro di gioia e di dolore, piangere per l'altro, niente di tutto quello che sta succedendo succederebbe se i nostri governicchianti e presunti leader avessero questa capacità di compassione di piangere per, per un altro essere umano per cui ricordatevi di allenare questa capacità che è la capacità spirituale per eccellenza. L'ultimo punto fondamentale è quello di comprendere che la realtà è complessa non ci sono eh, mostri demoniaci che vogliono il nostro male assoluto gli esseri umani sono tutte delle mescolanze sì c'è qualcuno che ha ceduto alla parte oscura in maniera veramente forte ed è veramente al 99,9% dominato dall'oscuro e questo non va bene né per lui né per le persone che ha intorno ma anche colui che ha il 99,9% nell'oscuro anche quella persona quella persona può cambiare e come facciamo a cambiare? Ma Non vi illudete di cambiare le persone attraverso il razionale, che è quello che ha portato questo strumento, che ha portato a questa, a questa dissoluzione del sentire. Non è parlando e argomentando che voi potrete muovere un'anima, ma è con l'esempio, un esempio di gioia e di vitalità perché se i vostri oppositori vedranno quanta vitalità in questo momento voi riuscite a generare vitalità significa avere la capacità anche di indignarsi anche di arrabbiarsi e ma anche di gioire e trovare soluzioni straordinarie aumentare proprio il proprio tasso di vitalità e questo è proprio fattibile ed è questo che io vi sto portando al di là di tutte le parole che ho detto fino adesso quello che dovete sentire è la vitalità che vi porto questa è la chiave di tutto e questo è ciò che gli altri vedendola non potranno che interrogarsi su perché essi brancolano e non hanno questa luminosità che vi, contra... vi contraddistinguerà se voi la alimenterete con le forze dello spirito la vostra vitalità deve essere enorme, la vostra gioia di vivere deve essere enorme e anche, anche nei momenti di rabbia e anche nei momenti di sconforto che devono passare, andare via e poi rinascere come altro slancio vitale, in un movimento continuo. Questa è l'era del movimento diceva un medico che ho sentito ieri parlare che siamo, abbiamo passato l'anno dell'incertezza è certo è l'anno dell'incertezza ma questa incertezza sostanzialmente la potete tradurre anche in movimento nulla può essere dato per certo nulla può essere dato per sicuro per eterno per continuo e, ed è un allenamento vedete questi poveretti che producono e, e secernono dei cretini reggi con eh, difficoltà sempre maggiori e sembra un gioco di ruolo in cui a un certo punto esce la carta degli imprevisti si deve per forza alzare e ce ne sono di nuovi ma noi se siamo fluidi come l'acqua come l'acqua della madre che ci è accanto scivoleremo via scivoleremo via aprendo cattedrali di acqua e di luce che saranno assolutamente frastornanti per tutti quanti e daremo l'esempio e condurremo con noi tutti gli uomini e le donne di buona volontà e allora il mondo cambierà per intero ma questa è una piccola guerra spirituale dobbiamo affrontarla con il sorriso ma essere consapevoli che richiede grande impegno, grande volontà, grande forza io vi sono accanto, sempre, sempre.